Ma che cazzo! Dai! Fallo su mano. Eh. Ragazzoni, bentornati nella serata horror su Twitch. Senti anche i tuoni, lontananza i tuoni, no? Io faccio un recap dello scorso episodio. Perché non si sa mai No, faccio un recap Recap dello scorso Abbiamo trovato Chiave Vergine Che ci ha permesso di sbloccare tanti altri posti Abbiamo trovato un pedi di porco eh, Che ci ha permesso di andare tipo in un posto ambiguo, pieno di bambole E il succo del discorso Abbiamo sbloccato una porta In cui sono successi eventi paranormali Ok Che alla fin fine Tradotto proprio in parole molto becere, Ci ha portato ad andare avanti nella storia del gioco Sicuramente Merda mm, Che piedozio. che ho. Sì ma noi Fermi, fermi un attimo Cos'è che dobbiamo fare? Andiamo per gradi Io andrei ad aprire tutte le altre casse sinceramente Merda possiamo aprirle tutte Non solo quelle del secondo piano Tutte le possiamo aprire Va bene vada vada pizze. Buona serata Buona serata Dobbiamo aprirle tutte. Oh, merda. Abbiamo sbloccato la cassa anche giù. Dove c'è il demone? Con il culo di fuori. Capito dove? allora dobbiamo andare lì. Ci lasciamo le pernacce. Qua ci lasciamo le pernacce. Mia moglie era così fredda oggi. Ma è malapena riesco a vederla da una volta, volta all'altra. Lei mi sta nascondendo un segreto. Ieri mi sono svegliato di notte assetato in cerca di un bicchiere d'acqua. Ho guardato attraverso la mia finestra alcuni uomini in nero uscendo dalla mia casa. Mi stavo chiedendo cosa ci facevano in casa mia a mezzanotte. Mm. Ma quando oggi l'ho chiesto a mia moglie, con un tono freddo mi ha risposto: Stai delirando, non c'era nessuno in casa. Qual è la ragione dietro alle sue bugie? Ero sicuro di quello che avevo visto. Edwin Atkinson: Uomini in nero. Ti vedo un panzioso. Ma no, ci lasceremo solamente le pennacce in questo posto. Medaglione Medaglione, regà Non spegne sta cazzo di torcia Via, via, via, via. Salveno sto buco di merda Che tra l'altro io, raga, vi giuro Che questa cosa non l'ho capita Perché c'è un caricamento così all'air infuso Senza porte, senza nulla, non mi piace Ecco qua Vorrei lo sgabuzzino Abbiamo trovato lo sgabuzzino Raga, ora succede qualcosa. Raga, ora succede qualcosa. Abbiamo la chiave per aprire questa roba, raga, ora succede qualcosa. Non posso aprirla da dietro, no? Allora, vi ricordate la lettera che abbiamo trovato qualche episodio fa? Parlava di questo demone e diceva... Spegni la luce. Quindi non vorrei... E questo ve la luce si incazzi, tipo Buonasera, buonasera ragazzi, ho paura ah! Ma che cazzo Mai è successo ragazzi, mai, C ho la pelle d'oca Niente, eh lo sapevo. Siamo morti. Siamo morti. Merda. Certo. Lo vogliamo far incazzare, raga? Eh? Bel culetto nudo Lo vogliamo far incazzare, gara? Merda! FBI, non si shifta, vero? Non si shifta Coglione non so shiftarti Coglione non so shiftarsi Minchia quanto è velocissimo ragazzi È straveloce E eh, basta oh basta oh Minchia è velocissimo ragazzi È velocissimo Vedete che qua troviamo un medaglione? Guarda, se troviamo il medaglione mi incazzo. Tutto sto facendo per il medaglione, ragazzi. 2 su 5. Sì, ma se questo è scappato da qua dentro. Dove cazzo è andato? Abbiamo qua medaglione, eh, tutti i medaglioni. Siamo a trovare tutti i medaglioni, ragazzi. Raga, questo si incazza, ve lo dico. FBI, eh bella teatro. Raga, questo si incazza male, ve lo dico. È incazzato male. Incazzato come una iena. Scool, scol, scol Niente, Tetro, neanche viene, non manco saluta FDI, up. Eh, buonasera, buonasera eh. Ok Siamo a trovare tutti i medaglioni, raga Talismanni, sì, c'è traccia Prima di trovare lì eh, Un macello, Stiamo un macello mi sa che dobbiamo anche riporre il corno giù Madonna mia, ragazzi No, no, ragazzi Dobbiamo andare anche giù Raga, dobbiamo andare nelle catacombe Merda, mi hai fatto ricordare Ok, la scatola è proprio qua, tra l'altro Eccolo là Ultimo medaglione Merda! Mortacci tua. Mi son cagato in mano. Eccola, eccola, iniziano, iniziano. Merda, cavolo, la pelle d'oca. Mario, mortacci tua. Andiamo a salvare. Ci manca l'ultimo medaglione raga L'ultimo Dove cazzo sarà l'ultimo Ultimo ragazzi Ultimo Ecco il salvataggio Tranquilla tranquilla raga Vada vada buonanotte Raga Cerchiamo di prendere l'ultimo medaglione Ora andiamo giù E stacchiamo Andiamo giù nelle catacombe raga Cazzo è vero ma i talismani a cos'è che servivano esattamente? O sai che... O sapete che mi sono scordato? Certo c'è qualcuno che si ricorda cosa servono i talismani? Mamma mia raga Porco dio Non voglio giocare un cazzo Questo è il corvo che abbiamo già visto. È infatti dall'altra parte. Ma che cazzo? No, le pompe di merda. Talismano. Eccola qua. 3 su 6 e morti vuoi vigia fuoco? Strano che non mi sia comparso il demone in faccia. Dai. Fanculo. Niente, siamo tornati in quel posto di merda, ragazzi. Porco Dio. Dai ma quanti ce ne sono Ok Oh quanti ce ne sono Oh Quanti ce ne sono Oh Oh Ma che cazzo Ma che cazzo È l'uscita Sarà finita Sarà finita Non mi fido Sento sono ambigui Non mi fido io scappo di sopra. Uff. Raga, perché sento robe a spostarsi? Casa. Bruci i talismani del v Non ci sono camini qua. Sì, ce n'è uno, ma è lontanissimo. Devo scendere giù. Madonna mia, sono troppo un genio, guarda. Sto arrivando alla memoria. Brucia tutto. E si salva. Brucia tutto e si salva. Uff. Ragazzoli, io direi che per questo episodio si possa concludere qui. Abbiamo trovato 4 talismani in totale. Abbiamo aperto praticamente tutte le cassette: Tutte le scatole del primo piano, secondo piano, terzo, quarto. Ragazzi, le abbiamo aperte tutte. Manca solamente un, un talismano: mancano 3 talismani e un medaglione. Stiamo ad un punto buonissimo,